Benevento, Bologna, le formazioni ufficiali. Tutto pronto allo stadio Ciro Vigoritto di Benevento per lesordio della squadra sannita in Serie A. Dopo la sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria, la squadra di Baroni ospita tra le mura amiche il Bologna di Roberto Donadoni, reduce dal pareggio interno rimediato contro il Torino. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due allenatori hanno ufficializzato le scelte di formazione in vista del fischio d'inizio, scegliendo i rispettivi undici che scenderanno in campo dal primo minuto. Conferma per coda davanti, al suo fianco la sorpresa è Ceravolo, con Ciciretti ed Alessandro ai latidi del Pinto e Cataldi. Dichiara al posto di Letizia a sinistra, mentre Venuti aggirà dalla parte opposta. Costa e Lucioni centrali, importa. in porta. Benevento 2 Belec, Venuti, Costa, Lucioni, dichiara, Ciciretti, Del Pinto, Cataldi, D'Alessandro, Coda, Ceravolo. Allenatore, Baroni. Tutto confermato anche per Donadoni, che tuttavia rinuncia a Gonzalez per schierare Maietta in coppia con De Maio davanti a Mirante. Torosidis e Massina sulle fasce, Tider, Donza e Poli in mediana con il tridente offensivo che sarà formato da Verdi, destro e di Francesco. Bologna 4-3-3, Mirante, Torosidis, De Maio. Maietta, Masina, Tider, Donza, Poli, Verdi, Destro, Di Francesco. Allenatore, Donadoni.